Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio presentare il Loom, estensione di Chrome. Serve per screencast recording, registrare lo schermo, e dal punto di vista didattico può essere utilissimo per preparare tutorial, presentazioni, video lezioni. L'UM Pro è gratuito per l'istruzione ora, basta farne richiesta con un account edu. Il numero dei video comunque a cui si può accedere con l'account di base in ragione del Covid-19 è illimitato. Prima era di 25, è illimitato fino al 1 luglio 2020. I video possono essere salvati sul proprio PC. Si può anche scaricare l'app per desktop che permette l'utilizzo di uh, strumenti. L'estensione si scarica scrivendo nella casella di ricerca di Google Loom estensione. Il primo risultato utile è questo e clicco su di esso. Vedete che ah, mi, eh, eh, questa è l'interfaccia, vi chiederà dell'estensione, vi chiederà di eh, scaricare questa estensione. Io naturalmente l'ho già scaricata e ah, quindi ah, posso ah, procedere all'utilizzo di ah, Loom for ah, Chrome. In alto, nella barra degli indirizzi, trovate... La comoda icona di Loom, la vedete, questa ciambella rossa, che potete attivare facilmente per poter fare screencasting. Questa è l'interfaccia di Loom personale, sono entrata naturalmente col mio account, e eh, da qui posso delle eh, dei bottoni posso fare una ricerca dei video eh, posso vedere il, il piano dei prezzi vedete che il basic è, gra è gratuito e che poi c'è so anche il pro e um, il team e il company. Andiamo a vedere eh, il Pro Free, come dicevo prima: for teachers and the Students, e, eh, posso metterlo anche in italiano. Eh, eh, potete vedere che quello che vi dice qui che a partire dal 12 marzo 2020, l'UM Pro è gratuito per tutti gli insegnanti e gli studenti verificati nelle scuole, università o istituti di istruzione K-12 che utilizzano l'UM per il lavoro in classe. A differenza delle altre modifiche ai piani e ai prezzi, in risposta al Covid-19 si tratta di una modifica permanente. Andando avanti eh, continueremo a fornire gratuitamente L'UMPRO Pro a insegnanti e studenti verificati. Quindi io non l'ho ancora fatto, ma lo farò. Eh, questa novità del Pro per i, i docenti e gli studenti è particolarmente eh, interessante, bisogna sicuramente farla perché offre molte eh, funzionalità aggiuntive. Ora andiamo ai miei video nella mia interfaccia e uh, qui uh, vedete che ho dei video che ho realizzato e ho anche delle cartelle, dei folders 2. Eh, vediamo ad esempio questa tutorial che contiene i tutorial. Quindi tra le. Eh, possibilità che ho eh, ci sono quelle di creare un nuovo video e, e di creare un nuovo folder, posso mh, creare eh, ad esempio il folder delle lezioni, new folder, metto il titolo new folder e scrivo ad esempio lesson dove salverò i miei video delle lezioni e um, ecco, faccio invio e vedete uh, comparire nella barra a sinistra quindi eh, tre folder lesson eh, tutorial e vai nei in my videos vedo tanto le cartelle quanto tutti i video che ho scaricato fuori dalla cartella Ora ehm, vado a registrare un uh, new video, ho la possibilità di uh, registrare lo, lo screen e più la cam, ed è quello che è attivo ora e mi vedete nella webcam in basso, soltanto lo screen e quindi non compare più la mia webcam ma l'immagine del mio profilo oppure la, eh, ca la eh, camera, unicamente la camera, che posso ingrandire, il massimo dell'ingrandimento è questa, e eh, rimpicciolire. Accanto alla eh, webcam o comunque al, al, all'immagine, fatto screen only, Trovate dei tasti che vi, molto comodi che vi permettono di um, uh, cancellare la registrazione, di uh, fermare la registrazione o uh, di iniziare la registrazione. Okay. Qui avete tutti nella pagella di, alla vostra destra avete tutti i settaggi, all'occorrenza potete eh, anche modificarli io registro solo lo screen screen only e vado con il, lo start recording ecco questa è una prova di dimostrazione del funzionamento di Loom, è un tutorial volevo dire e per prima però devo condividere lo schermo, condividi, ecco, e um, adesso inizia il mio tutorial, e questa è l'interfaccia di, uh, di Loom che vi ho appena spiegato, interrompo la condivisione, ok, e ora eh, posso risentire la registrazione dello schermo che ho fatto. Ecco, non si sentirà perché sono in doppia registrazione, ma eh, se eh, tutta questa registrazione è andata a buon fine, quindi posso eh, fare il download del video che ho registrato posso pubblicare il video oppure cancellarlo se non mi piace il, mi dà la possibilità nella barra destra di eh, inviare il video copiando il link di eh, poi settare la, eh, la privacy quindi che è settata su link sharing, ossia che eh, il video è visibile a chi ha il link eh, e non su public, che metterebbe il video nella eh, quindi, eh, ricerca pubblica di Google e eh, poi mi dà la possibilità anche di invitare delle persone e di uh, aggiungere una password una uh, funzionalità molto interessante del, uh, di questa uh, quest applicazione è che uh, permette sotto il video di uh, aggiungere dei commenti di postare dei commenti Eh, posto uno per eh, dimostrazione e a questo eh, commento che può essere costituito da una domanda, da, eh, quindi una questione che è posta mh, eh, da una chiarificazione richiesta si può uh, rispondere col reply e uh, questo rende uh, l'applicazione molto interattiva e molto utile in uh, didattica. Ora io cancello questo video, se non mi serve potrei anche archiviarlo, invece lo uh, delete lo cancello e ritorno nella mia interfaccia. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che questo video vi possa essere eh, stato utile.